Centratura, apertura, conicida innalzamento. Centratura, apertura, conicida innalzamento. Se questo mantra imparerai, maestro del tornio diventerai. Spremi il tubetto, schiaccia il tubetto. Spremi il tubetto, schiaccia il tubetto. Con questi movimenti prendiamo la nostra massa argillosa uniformemente umida in tutti i suoi punti, troviamo eventuali bolle d'aria e ci prepariamo al meglio per la centratura. Centratura! Con gli addominali ben tesi e le mani ferme sul piatto, centriamo la nostra argilla in modo che ruoti in asse con il tornio. No centratura, no party! APERTURA! Delicatamente, senza perdere la centratura, creiamo la base del nostro oggetto, ricordandoci di non lasciarla né troppo fine né troppo spessa. CONICIZZA! Ricordiamoci di riportare verso il centro la nostra massa argillosa, in quanto la forza centrifuga la porta naturalmente verso l'esterno. Innalzamento. Portiamo l'argilla dalla base del nostro cilindro verso l'alto. Il cilindro è la prima forma fondamentale che dobbiamo imparare a creare al tornio. Centratura, apertura, conicizia e innalzamento. Avete visto come, tenendo sempre a mente il mantra del tornio, riusciamo a creare con facilità i nostri primi cilindri. Se vi è piaciuto questo video mettete un like, seguite il canale, attivate le notifiche per non perdervi nessun video di quelli che pubblicherò su quella che è la mia più grande passione, ovvero la ceramica. Centratura, apertura, conicizia e innalzamento. Centratura, apertura, conicizia e innalzamento. Centratura, apertura, conicizia e innalzamento.